e posarlo sulla punta della freccia è il peggior errore che un arciere possa compiere adesso puoi spegnere ha 4 The hard way di Howard Hill, pagina 66 1952 tanto pa, non è, una è una citazione sì. però nessuno lo fa neanche il fritto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 Questo, due citazioni che si assomigliano molto alla fine, solo per dirvi che non solo O.A.D. il più grande lomboista di tutti i tempi, ma il re del Golden, de Golden Touch, quindi più che Golden Touch, ah, so, a quello non, si, non possiamo dire che sbaglia, eh? non lo dice Berti, è una, una citazione, oh, pagina 59-60, chiaro. Tutti a casa avete totalarci. Io ce l'ho, allora prima di parlare, perché poi alla fine, no? Questa mira. Oh, sto facendo troppa No, no, no. Sto no, no, no, no. facendo teoria, Che dici? Non lo sai. A caro, <ride> Allora, perché poi alla fine, no, questa mira, eh, come la codifichiamo? Cioè, accade, non lo so, eh, la punta della freccia non la devo manco guardare, eh, alla fine effettivamente è stata codificata. È stata codificata. Esiste una, teoria, esiste una teoria, eh, teoria universale della mira. Non lo sapevate? Se non lo sapevate, ora lo sapevate. Ora lo sapete. Secondo la teoria universale, la mira è identica in tutti i tipi di arco, siano essi arco storico, lombò, ricurvo, compound. Allo stesso tempo è identica in tutti gli stili, siano essi istintivi, fluidi, dinamici, collimati. Questa teoria universale della mira ha due regole e cinque fasi. Qui vi rimane questo... non ci bisogna che appunto. La prima regola è che la mira deve essere eseguita con la mente più che con gli occhi. L'abbiamo visto. Una volta aperto l'arco, qualunque esso sia, gli occhi devono solo osservare il punto da colpire. E la mente, che in modo subconscio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 questo permetterà fra l'altro di evitare l'anticipazione del tiro e tutti gli errori provocati da un'azione non coordinata e quindi l'innesco del target panic lo rileggo la prima regola abbiamo detto due regole e cinque fasi vediamo le due regole la prima regola è che la mira deve essere eseguita con la mente e non con gli occhi ci dobbiamo abituare, vediamo come io mi alleno a questo. Una volta aperto l'arco, qualunque esso sia, l'ombò o qualsiasi cosa, ed è logico, gli occhi devono solo osservare il punto da colpire e la mente che in modo subconscio farà spostare l'arco in modo opportuno per colpire il centro del bersaglio. Faccio un, una parentesi prima che... Non sono parole mie. Poi vi dirò chi ha scritto questo, chi ha codificato questo. Ad esempio, nel caso del compound, è del tutto normale che il ping di riferimento si muova all'interno della zona gialla. Non ci si deve sforzare di spostare consciamente il ping nel centro. Dobbiamo mirare con la mente senza comandare il movimento dell'arco per arrivare alla mira. Questa permetterà tra l'altro di evitare l'anticipazione e tutti gli errori correlati a questa. È esattamente quello che ho detto prima, no? lo ricordate quando parlavamo del compagno della Beltensio? Ho detto il ping naviga mentre io aspetto di uscire, di che la, la, la mezzaluna faccia scattare o rotazione, che, o, che la Beltensio faccia scattare il, lo sgancio a rotazione e non so quando partirà, ecco che si attiva questa cosa subconscia, queste routine subconscia che permettono la mira. Seconda regola.